Un italiano che viene in America, ma dove può andare a mangiare? Ma da Luigi's Italian Tradition! Cioè, eh, io non potevo andare in altri ristoranti, no? In tutti i film americani noi vediamo sempre che c'è un ristorante Luigi's ma andiamo a conoscere il proprietario e facciamogli qualche domanda Venite con me! Prego, prego, come pazzi, una gabbia di matti, entriamo così. Ecco, Luigi, dov'è Luigi? Sera, good evening, good evening. Luigi, Susa Luigi, ciao Luigi. Cesar, piacere. piacere! Come stai? Bene, bene. Tutto, tutto bene? Tutto bene. Luigi, io ti faccio qualche domanda. Sì, sì. Prendilo bene, prendilo bene, Luigi, eh. lui è il proprietario. Facciamo una bella intervista così non ci fa pagare stasera, ah, ok? bravo. Allora, Luigi, da quanti anni tu sei venuto qui in America? Dal 1971, Ma... parecchi anni fa. Ma hai aperto il primo ristorante? No. Come è iniziato? Ho iniziato lavando in una pizzeria, dopo siamo preso un... il posto per fatti miei. Cioè, quindi ristorante. tu hai iniziato a lavorare come cameriere? Che cos'era? facevi no, le pizze? Pizzaiolo. pizzaiolo. Ecco, dopo la pizzaiolo mi sono andato al ristorante. Quanti anni hai fatto il pizzaiolo? Cinque anni. Ma sempre qui in questa zona? Sì, sì, in questa zona. Non in questo ristorante, ma nella zona. Ma quanti anni avevi quando sei venuto in America? Tu di dove sei, sei originario? Di... Guardia Lombardi, provincia di Avellino. E a 16 anni, con la sì. famiglia, con chi sei venuto? Con mia madre, mio padre, mio fratelli. A New York. York. Hai eh. cambiato proprio vita. Eh. Eh. Tu non parlavi inglese. No. Niente, niente nemmeno, nemmeno una parola. Niente, nemmeno una parola, niente. Quindi a 16 anni hai iniziato a lavorare in una pizzeria. Eh. Eh. Come lavapiatti, che facevi? No, A 16 anni ho cominciato a lavorare in una fattoria in America. Ho lavorato in una fattoria per 20 anni. Okay. Dopo ho cambiato, non ho voluto lavorare più in una fattoria e mi sono messo a lavorare in una pizzeria con mio fratello che okay. era il padrone. Dopo 5-6 anni ho lasciato la pizzeria e mi sono preso il ristorante per fatti miei. Quindi da quanti anni hai questo ristorante? 20 anni. 20 anni. Luigi dall'Italia viene qui e si apre un ristorante. Tu cucini prodotti italiani, solo prodotti tutto italiani? italiani, tutto italiano. Ma i prodotti da dove arrivano? Importati dall'Italia, la maggioranza. Io ho no, sempre questa cosa un po' americana pure. No? Piatto tipico qual è? Il piatto che ti mangi stasera, baccalà con... Uh... C'è ragazze qui che vedo che inquadra, che mi fanno i video, così, vieni qua, vieni qua, come here, come here. Hi, do you speak Italian? No. Why? I don't know. Do you work in Italian restaurant and do speak Italian? Yes come mai sta cosa che la ragazza non parla italiano che lavora in un ristorante italiano siamo in America purtroppo no quindi non eh, parla solo Italia. basta il proprietario no, che parla italiano vabbè facciamo una domanda a questa gentile ragazza oh. have you ever been in Italy? no why? I'm broke, I'm broke. <ride> mai state in Italia questa ragazza è mai possibile. come here come here next next next Hi, what's your name? Samantha. Samantha? Yes. Where are you from, Samantha? Bevel. Do you speak Italian, Samantha? No nope. Why? I don't know. <laughs> Lui, a seconda, che non parla italiano. Però basta sempre il proprietario, no? Che, che parla italiano. November. Have you ever been in Italy? No. Why? Same answer, I'm broke. <laughs> oh, in Italia qua nessuno. You are credo. in middle and friendly, don't worry. Stai in, stai in mezzo all'amicizia, mi Stai in mezzo all'amicizia. What's è il Stella. Ma Stella è un nome italiano. No. no? No, Italian nome italiano. La uh, tua your il tuo nome è? Stella. Stella, sì, ma... Salvador. Do... Salvador. Salvador. Hey. Ok, ma da dove sei? are, you you are nato in uh, New York? In New York? No, no. No, no. Hai mai stato in Italia? No, no. Yes or no? In Italia, no. No. No. Do you speak Italian? No. Why? Have you ever been in Italy? No. Why? Non si hey, oh, qua nessuno parla italiano, nessuno è venuto in Italia, nessuno vuole venire in Italia, però Luigi a meno è, è il proprietario, quindi italiano. mi raccomando, italiani e non solo, se venite in America... Andate da Luigi, vi ho dato tutti i contatti. Io la mia pubblicità l'ho fatta, ora vado a mangiare. Logicamente non pago lui. Stasera non pago, no? Ok, è gratis, it's free, it's free. Ok, ciao ragazzi, ciao.